Okay, grazie Presidente. Questo emendamento, come il 43, va nell'indirizzo di favorire la produzione culturale in città, e proprio con l'obiettivo di semplificare i processi burocratici e di sgravare i costi sostenuti da parte delle diverse realtà culturali che promuovono i progetti senza ricevere un ritorno economico. E quindi prevedendo eh, esenzioni totali eh, se ci sono progetti presentati senza scopo di lucro o eventuali sgravi. E sempre nell'idea di promuovere una governance che però favorisca un ampliamento di quella che è l'offerta culturale oggi in città e con la volontà eh, di cogliere quella che è la ricchezza di un pluralismo di soggetti eh, che eh, portano eh, la loro offerta culturale proprio in coerenza con l'articolo 118 della Costituzione che eh, appunto prevede che eh, gli enti istituzionali vadano a favorire e supportare eh, l'autonomia iniz iniziativa dei cittadini per lo svolgimento appunto di, di attività di interesse collettivo sul principio proprio della sussidiarietà. E, e crediamo appunto che queste realtà insieme alle istituzioni culturali possano effettivamente svolgere un ruolo importante nella promozione di quella che è la crescita culturale oggi a Roma. E, grazie Presidente. Quindi per questo quest emendamento, come sarà anche per il 43, ovviamente per noi è un voto favorevole.